in questi giorni cari amiche e cari amici ho, eh, diciamo ho ricevuto dei messaggi in instagram non so come iniziare la storia ma all'inizio così ho ricevuto dei messaggi in instagram che era di una persona di cui non faccio il nome perché non era neanche un suo nome ma sono sempre questi profili eh, che, che dicono che sono delle web pagine delle, delle pagine di ammiratori di attori italiani prevalentemente già ho avuto conoscenza di altri soggetti uguali che si facevano chiamare uno eh, in onore all'attore renzo montagnani un altro a dino banfi e questo misteri non so come ma d'altra parte Ecco, eh, ci siamo messi a parlare lui mi mandava dei messaggi eh, diretti in instagram e poi ha anche pubblicato delle, delle diciamo degli screenshot eh, dei miei video in youtube allora ha in, iniziato a dirmi guarda io ti aiuto ti voglio sponsorizzare i tuoi video il tuo canale però rispondimi a queste 18 domande già lo aveva fatto un altro soggetto precedentemente allora io ho detto beh, tanto io sempre rispondo alle domande del mio pubblico gli risponderò alle domande sue e, e così ho risposto a queste 18 domande in una che in pratica non era una domanda lui mi diceva vedrai che continueremo a collaborare tu mi farai da ispettore e io gli ho detto che l'ispettore già che il tenente colombo l'ispettore derrick l'ispettore gadget eh, l'ispettore clusso lui mi ha detto no sherlock holmes però non ti preoccupare che dovrai investigare qualcosa in facebook e lì mi è entrato un dubbio perché dico ma che vuole questo no e, e poi eh, finalmente ricevo ieri l'altro ieri mi sembra ieri l'altro ieri che c'è stato poi questo eh, gap con instagram eh, whata, whatsapp e facebook no che c'è stato un problema con il server centrale e lui mi ha detto quello che voleva cioè voleva passarmi due profili di facebook e che io scaricarsi tutte le foto di questi due profili e gli mandassi per eh, posta elettronica allora gli ho detto ma guarda questo non sa da fare perché perché non lo fai tu e così questo è, è rubare materiale privato personale senza autorizzazione senza consenso e lui mi fa ma che sono scemo e facebook ha dei controlli molto rigidi se mi sgamano poi magari non so mi denunciano mi arrestano mi fanno pagare una multa io gli ho detto vai da un computer pubblico perché lui mi ha detto no io non ho profilo di facebook di youtube non ho nulla sembra strano e eh, gli ho detto vai a un computer pubblico e fate un profilo di beh me lo sono tolto di torno dicendogli guarda che anche instagram di facebook quindi tutto quello che mi hai detto in instagram adesso facebook lo sa o oh, oggi sono entrato e ha cancellato tutto